coincide ah, direi di partire di far partire questo video buon pomeriggio cari amici follower e benvenuti in questo video in questo video ragazzi come avete letto dal titolo vi farò vedere la pelata perché ragazzi? Perché oggi finisce il mondo ragazzi? Perché non farla la pelata prima di, di morire? <ride> ho detto, un'esperienza in più nella mia vita, almeno l'ho fatta Scrivete nei commenti se anche voi siete eccitati per questa nuova season della Terra Vediamo come va ragazzi, speriamo che non sia come quella su Fortnite che mi fa veramente altamente cagare Ok, tornando a noi, perché ho fatto la pelata ragazzi? Perché sono arrivato ai 90 follower su Twitch che io avevo detto in una stream Avevo detto, sì arrivavamo a 90 follower in quella stream mi facevo pelato e quindi ci siamo arrivati e non so come ragazzi, lì sto crescendo in un modo veramente esorbitante faccio praticamente a live 20 follower, o una media di 20 follower a live, ci tenevo a precisare che io porto solo Brawl Stars, quindi okay. è tanto, è tanto per un canale così se anche voi seguirmi su Twitch che mi fate un favore, vi ringrazio veramente tanto, Mani Saremo in stream, forse, se il mondo non finisce Per aspettare la mezzanotte per vedere se il mondo finirà o no Dobbiamo aspettare un'altra volta Ok, io ero contento che finisse Però va bene, aspettiamo un'altra volta Quindi sarò in stream stasera Probabilmente per finire i miei giga Poi se è passata la mezzanotte non moriamo eh, no, no buono, no buono No buono Detto questo, adesso vi faccio vedere Cosa ho combinato Momento epico Adesso dovrebbe esserci un Momento epico Ed ecco La pelata ragazzi Ecco qua la pelata Guarda Una bella boccia Questo video poi lo sto registrando Tre giorni dopo che mi sono rasato Ragazzi è già così cioè non potete capire, solo chi è stato in live alle 8 ha visto come ho sofferto, ha visto tutti i capelli che sono caduti E ha visto che erano veramente pochi, cioè era la metà di questo, sono già cresciuti così raga mi crescono molto velocemente i miei capelli, meno male, almeno questa Però molta gente mi ha detto che ci sta. Se non fosse che qua è veramente corto, se tipo fosse tipo alto così ci starebbe, credo Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate della mia capoccia Se mi sta bene, mi sta male, e se devo andare a reclutarmi Quello che mi hanno detto anche i miei followers su Twitch Sono già pronto Sembra quello del film Il bambino col pigiama righe. Il pigiama ce l'ho E la pelata pure cosa mi manca, niente, raga, sono a posto comunque la cosa che dà più fastidio essere pelato, ragazzi, è che quando ti togli la maglietta, ti si incastra ti si incastra la maglietta nei capelli cioè, già non ce li ho i capelli e come fai fa a incastra incastrarsi Tipo adesso, guarda, ragazzi tipo quando ero più pelato ancora io facevo così e mi si incastrava non, non andavo più avanti, dovevo fare così e poi Che okay, Adesso non vi faccio vedere nulla È tutto qui ragazzi Ecco qui la pelata Come promesso Peccato che non posso andare in stream Perché io non ho la fibra E eh, manco la figa Spero che questo video vi sia piaciuto E non vi è piaciuto. E ora D'ora in poi Nei video vi Farò vedere la pelata Ieri è uscito un video ragazzi Su Valorant Quindi io vi consiglio di andare a vedere Perché è molto bello E niente Ditemi anche nei commenti Se vi piacciono l'atmosfera Se vi piace l'ambiente Se comunque mi piace a me Fare video così e con la luce e tutto quanto, perché comunque ci sto lavorando molto su questo, sulla qualità dei miei video. Mi potete aiutare, ragazzi, condividendo il video nei vostri social network? E così raggiungere più gente che mi guardi e così diventare famosi. Che mi saluti qualcuno in giro, almeno questo. E quindi la cosa che vi chiedo oggi. E eh, condividete il video, mettete like a questo video se vi è piaciuto l'idea della mia pelata, iscrivetevi se vi piace questo canale e accendete la campanellina per non perdervi altri miei video. E noi ci becchiamo al prossimo video, bella! Gigi.